Ma buon salve a tutti Oggi siamo tornati con una nuova reaction Reaction a delle parodie, ecco Ero in cerca di qualche parodia abbastanza trash, abbastanza particolare, ecco Il video a cui andiamo a reagire quest'oggi si intitola Dove si balla parodia Camp Buddy Ok, ho preso la parodia con meno visualizzazioni possibili Per trovare proprio la melma La parodia più brutta mai fatta Mi è venuto in mente di cercare sta roba non mi chiedete il perché Io sono amante del trash E siccome la parodia dell'altra volta Quella di Matiz Mi era rimasto talmente in testa Che ho detto voglio trovare qualcosa ancora peggio di quella canzone Non so se l'ho trovata Ho preso il primo che mi capitava Senza spoiler, senza nulla Quindi lo vediamo così a scatola chiusa Prima di iniziare Vi ricordo di lasciare un bellissimo like Di iscriversi al canale Se ancora non l'avete fatto E di seguirmi su tutti i social Che vi lascio il tag qua Mi raccomando Seguitemi Trovate anche i link in descrizione ma sapete dove trovarmi. Bene, detto questo, direi di iniziare questa bella reaction. Ok. Molto casereccio sto video. Che roba proprio casereccia comunque. Mi piacciono questi jeans. Spero sia molto ironico. Do cazzo li vedi, i jeans. Inizia benissimo, eh. Che poi c'era un foglio. Aspetta, che c'era scritto su quel foglio. pazzato, vuole scopare. Wow. Mamma mia, come imparare l'italiano ha un deficiente. Mi piacciono questi jeans. Che non hai jeans. Anche Natsu mi indossa. Ma che cazzo è? Cioè mi piace, mi piace, quando me li tira giù. Ma proprio quel microfono non collegato a nulla, nemmeno wireless, sembra un microfono giocattolo. Ma cos'è? Ho trovato il video più low budget della storia. <ride> mi piacciono tanto perché? di quella rugiada Nooo! C'è mi piace e ce ne metto di più! Ma proprio questo autotune fatto male! Ultimamente spazzo sempre, anche se non penso a lavare, a sciacquare, ok, Taro? Se spazzi sempre ti ritrovi torto! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, momento, momento! Ho capito il doppio senso! Bravo, ho capito il doppio senso di sta canzone! Sono un genio Sono d'accordo Quindi dove andiamo? Non riesco a sentire questo autotune Fatto male Con le note fatte male Non ha preso manco la nota giusta Madonna Mi sanguinano le orecchie! Dove si spazza Tutti te ne spazza Forse intendi spazza Madonna stonatissimo La lancio forte del Satsumi, che bella fine, sono incline, il tuo pertugio che va a farsi bene, ma capire perché si vive se non si spazza. Ah! Era soltanto un pezzo di canzone Manco quella completa Ma c'è quella completa da qualche parte Però a few later. No, non esiste la canzone completa Non esiste la canzone completa A quanto pare perfetto ma chi cazzo se lo scarica sta merda di canzone dai ho capito il test ironico ma l'autotune fatto male l'autotune fatto male stonato manco la nota ci ha azzeccato cerchi su google chiave della canzone e metti il titolo e si trova e lo imposti sull'autotune ma nemmeno quello sei capace di fare apprezziamo l'impegno posso dire che apprezziamo l'impegno davvero un testo che nemmeno io ci avrei pensato Capito Rugiada cosa voleva dire? Me lo scriva nei commenti. Eh, che sono sicuro che qualcuno che ne sa di doppi sensi ha capito questa canzone. Bene, questa era la canzone. E eh, che cazzo ho ascoltato io? Che cazzo di canzone è questa? Questo è il bello dell'internet, signori: dove puoi trovare tutto, anche love budget come questo. Beh, apprezziamo la creatività.